Celebriamo la solennità della Santissima Trinità in questa domenica. È come se tutto si riconducesse a questo grande mistero, che è poi mistero dell'amore di Dio. Per certi versi è un mistero difficile da spiegare con ragionamenti umani. Io penso, con l'esperienza eh, di cristiano, di credente, di sacerdote, eh, soprattutto considerando anche la storia dei santi, di coloro che hanno vissuto appieno la fede e la consapevolezza di essere inseriti in questo mistero che si possa capire solo sperimentandone la presenza. In fondo si tratta di amore, è l'amore del padre, certo, l'amore del padre verso il figlio nello Spirito Santo del resto noi viviamo nel tempo dello Spirito e facciamo l'esperienza di Dio in termini spirituali, percepiamo questa presenza di Dio, del Suo Spirito, ci avviciniamo a Lui attraverso i sacramenti. Possiamo dire semplicemente che se Dio è Padre, e Figlio, e Spirito Santo vuol dire che vive le relazioni. A tal riguardo mi fanno sorridere coloro che sostengono, no? Non ho bisogno di nessuno, mi salverò da solo, faccio tutto da solo, mi sono fatto, mi sono costruito da solo. Ma eh, credo che sia impossibile questo, abbiamo bisogno degli altri, abbiamo bisogno di relazionarci con gli altri, anche se in maniera diversa, in maniera magari superficiale o profonda, comunque abbiamo bisogno degli altri, abbiamo bisogno di essere amati. Proprio stamattina è venuto un giovane a trovarmi, caricandomi con tutte le sue ansie e le sue sofferenze pregresse. Alla fine mi è venuto spontaneo simulare un abbraccio, poiché siamo in tempi difficili in cui il contatto sociale è... È vietato in un certo senso motivo del Covid, eh, però ecco, nessuno mi diceva mi ha mai abbracciato questo giovane, nessuno mi ha mai abbracciato nella gratuità, mi ha mai accolto. In fondo questo è il cammino che dovremmo fare per comprendere questo mistero altissimo della Santissima Trinità. Sempre c'è un legame di amore, questo è l'insegnamento. Sempre dobbiamo tessere legami, valorizzare relazioni che siano relazioni buone, relazioni di amore, anche se a diversi livelli, l'amore di amicizia, l'amore sponsale. E poi comprendiamo attraverso la Santissima Trinità che Dio, essendosi fatto uomo, non è solo, vive in una sorta di circolarità, comunità di amore. Noi siamo inseriti. In questa circolarità di amore prendiamo parte, il nostro battesimo, siamo qui presso il fonte battesimale, un fonte nel quale ci si può anche immergere, possono essere immersi i bambini che ricevono il battesimo. E infatti noi siamo immersi, come questi bambini che vengono immersi, anche noi tutti battezzati siamo stati immersi nella circolarità dell'amore trinitario di Dio, battezzati appunto nel nome del Padre e dello Figlio e dello Spirito Santo. Ma lo Spirito Santo, che vedete rappresentato dall'artista Colonna, alle mie spalle, campeggia su tutto. È lo Spirito che sospinge le nostre azioni, i nostri pensieri, che informa in certo modo la nostra mente, il nostro cuore e ci riempie dell'amore trinitario di Dio. Questa è la Santissima Trinità, è Dio amore che viene a noi e noi che nella nostra umanità in un certo senso proviamo a divinizzarci entrando in questa dinamica di amore trinitario. Buona domenica a tutti.